Okay, grazie Presidente, Dunque, quando eh, dobbiamo esprimere parere su temi così delicati è sempre molto difficile, quindi ehm, diciamo per il gruppo sarebbe eh, meglio non, ehm, non arrivare eventualmente all'astenzione. Io parto dicendo così e chiedo al Consigliere Politi il ritiro della mozione e spiego, e spiego, e spiego eh, meglio i motivi. Allora, ogni, eh, scusate Figliomeni, ho detto... <ride> scusate Figliomeni. E dunque eh, vado brevemente ad elencare i motivi che eh, mi spingono a chiedere il ritiro. Eh, intanto ogni volta eh, questa opposizione critica eh, la nostra maggioranza per non portare atti in, in aula, per non lavorare a sufficienza. Poi quando è il momento di eh, fare delle richieste a questa maggioranza ci, ci viene chiesto di impegnare la Regione a ed è sempre un po' eh, paradossale la cosa però eh, visto che comunque la tematica eh, c'è molto a cuore e per meglio approfondire comunque l'intenzione politica, più in generale, vorrei specificare che eh, al tema noi abbiamo dato attenzione. Tant'è che anche eh, rispetto alla 355, alla riforma eh, sull'assistenza familiare, noi eh, ci stiamo concentrando su una visione di un più ampio respiro, dando anche attenzione a, a quello che riguarda il, la quotidianità dei, dei malati oncologici. Purtroppo, eh, Molto spesso sappiamo che la gestione e l'organizzazione sanitaria è abbastanza, anzi, anzi oltremodo, carente dal punto di vista regionale. Ehm, quindi perché chiedo il ritiro della mozione? A nostro avviso eh, è ragionevole il primo punto dove si chiede ehm, che venga rimborsata una, una percentuale maggiore rispetto a quella attuale eh, della spesa. Eh, dedicata appunto alle, alle parrucche e ai capelli e eh, può essere ragionevole eh, al, in parte il punto 2 dove si chiede di eh, impegnare maggiormente sempre sulla spesa sanitaria la regione. Quindi io propongo al collega Figliomeni eventualmente di modificare il punto 2 chiedendo appunto una presa in carico eh, del sistema sanitario regionale di eh, questa spesa e di mantenere la proposta del punto 1 come una possibile proposta che può ehm, portare il, il Comune alla Regione Lazio. Nient'altro perché sul punto 3 ci si chiede poi di controllare una filiera eh, su cui il Comune non ha assolutamente competenza e non può garantire un controllo dall'inizio alla fine. Quindi ragionevole la richiesta di impegnare di richiedere alla regione l'impegno di fare di più su questo intento mentre ehm, è mal strutturato i due punti successivi della richiesta. Tutto qui. Quindi o eh, il ritiro e quindi una rivisitazione dell'atto oppure eh, il, il gruppo si astiene a questo atto.